Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi faccio vedere come condividere i tuoi ThinkLink tramite link, codice embed e come condividerlo sui social. Ogni ThinkLink che tu crei è privato. Se la vuoi condividere, la devi scegliere. Puoi scegliere di condividere solo con la tua scuola, di condividerlo con tutti o semplicemente condividere il link. Seleziona la tua scelta e poi seleziona salva adesso il nostro sync link è pronto per la condivisione e quindi scegliamo il tasto in alto a destra e selezioniamo condividere quando si apre l'icona selezioniamo condividi link e poi cerchiamo il tasto a destra in basso e selezioniamo copia link il link ottenuto si può condividere tramite mail ma anche in applicazione tipo Padlet e questa condivisione tramite link in alcune applicazioni diventa un vero e proprio embed ovvero contenuto incorporato alcune volte invece serve il codice completo in questo caso selezioniamo la prima icona copiamo il codice per poi trasferirlo all'interno di un sito o di un blog Possiamo condividere i nostri sync link anche tramite link sui social della scuola Google Classroom, Microsoft Teams e Edmodo Una volta aperto il tasto condividere selezioniamo pubblica sui social e cerchiamo l'icona Per questa funzione è importante essere collegati al vostro account della scuola e di non avere altri doppi account nello stesso tempo Selezionate l'opzione di cosa volete condividere, impostate la consegna e verificate il contenuto. E visto che la creatività è contagiosa e lo dobbiamo condividere, non dimenticate il gruppo di SyncLink Italia. Grazie della vostra attenzione e alla prossima!